Cari concittadini e care concittadine modenesi, un Natale difficile si avvicina. Io vi mando un grande abbraccio. È un anno difficile, speriamo di superarlo, di superarlo dopo il Covid, dopo tutte le difficoltà, dopo la lontananza, dopo la distanza. E quindi noi dobbiamo ritrovare il senso dell'essere modenese. E quindi il Buon Natale che vi trasmetto a voi e alle vostre famiglie è un buon Natale di speranza, di accoglienza, di passione. È un buon Natale modenese, è un buon Natale per cercare di guardare il 2021 eh, con un anno migliore sicuramente di questo, col vaccino, con la voglia di riabbracciarci, con la voglia di ritrovare un cammino di crescita e naturalmente di socialità. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di ripartire più forti di prima, ma noi siamo i modenesi e noi ce la faremo tutti insieme, buon Natale, buon anno tutti insieme, avanti per Modena e per la nostra comunità Buone feste e felice anno nuovo